buongiorno, allora eh, scusate sono in un bagno, molto probabilmente risuona un sacco però forse è il momento, è la stanza più decente della casa per poter filmare allora prima di tutto voglio dirvi che siamo a Oakland quindi scusate se comincio questo vlog in maniera così poco professionale eh, siamo in Airbnb, che in realtà è tipo una villa <ride> ed è bellissimo, hanno un sacco di spazio, infatti come ben vedete, cioè, guardate il bagno è, è tipo enorme, va bene e, e niente siamo arrivati a Auckland la sera del 16 di dicembre, oggi è il 18 e il nostro volo è stato ritardato quindi siamo arrivati veramente tardissimo la sera siamo arrivati all'airbnb qua, poi il giorno, ieri che era il 17 non abbiamo fatto molto perché pioveva tantissimo anche oggi stamattina ha piovuto un sacco quindi adesso che fa un pochino bello anche se fa un pochino freddo andiamo a farci una passeggiata da qualche parte Uh, domani partiamo per Matamata che è la nostra ultima destinazione mettiamola così, però faremo molte cose attorno quindi questo sarà probabilmente un vlog messo insieme proprio per il fatto che a, a Auckland non sono riuscita a filmare molto perché non c'era molto da vedere e però uh, mi vorrei cominciare diciamo, questo vlog per dire che um, la Nuova Zelanda è bellissima farò un video a parte nella mia solita stanzetta dove parlo di alcune cose belle che comunque anche centrano con il zero waste eh, riguardo alla Nuova Zelanda appunto e dove magari vi parlerò un pochino meglio perché dai vlog voglio che vediate i posti più che io che blattero ecco tutto qua eh, quindi per adesso eh, nonostante magari ieri la tempesta e tutto quanto ci sta piacendo tutto tutto è bellissimo però appunto le cose più belle diciamo le abbiamo lasciate per ultime come per esempio andare a vedere Hobbiton ripeto, se siete fan del Signore degli Anelli probabilmente capite altrimenti comunque sarà molto bello da vedere a prescindere anche se non mi avete mai visto il film quindi adesso andiamo a farci una passeggiata c'è tanto vento quindi se filmerò probabilmente non parlerò proprio perché c'è un botto di vento forse lo sentite già e basta quindi magari dopo vi faccio vedere un po' attorno ma come vi ho già detto secondo me le cose più belle saranno quando usciremo fuori da Auckland perché Auckland comunque è una città molto grande una solita città trafficata piena di gente, piena di macchine ecco quindi diciamo che le cose belle che mi sono piaciute è stata Queenstown sicuramente dove c'era un sacco di natura anche Wellington è stata molto bella come avete visto ho filmato un sacco a Wellington e niente quindi adesso andiamo a farci la passeggiata eh, spero che vi piaccia, <ride> spero che vi siano anche piaciuti i posti che ho a vedere fino ad ora allora. Come vi ho già detto ho postato tutte le foto su Instagram Non so se mi sentirete ma siamo in mezzo a un parco <ride> Ci sono le pecorelle in mezzo a un parco Oh mio dio E quella è quasi stata per finire per strada She's doing a messy bunny. How much wind is up here in Turin? De volei i capelli perché i miei capelli vanno ovunque e non riesco neanche a fare una foto decente. Di... <laughs> Se avete i capelli forti venite back Nuova Zelanda, altrimenti <laughs> Buongiorno. Oggi eh, è il nostro ultimo giorno a Auckland. Come avete visto, non abbiamo fatto grandi cose qua a Auckland perché non abbiamo non siamo stati fortunati per quanto riguarda il tempo, ma va bene così, non importa. Uh, adesso facciamo colazione e poi andiamo verso Matamata che sarebbe lì dove c'è il set di Hobbiton dove ci andiamo domani non vedo oggi invece andiamo a delle, delle sorgenti termali naturali, infatti io ci ho già il costume da bagno addosso dobbiamo guidare un bel po' uh, però allo stesso tempo dobbiamo comunque guidare verso Matamata quindi siamo di strada mettiamola così e non so se filmerò là se non filmerò sicuramente posterò uh, delle foto su Instagram che lascio comunque sempre nel, um, nei highlight uh, nei highlight di Instagram c'è uh, la cartella che si chiama N N Nuova Zelanda per chi fosse interessato e e magari non, non guardasse sempre Instagram eh, vedo se riuscirò a filmare se non riuscirò a filmare insomma, ci siamo capiti, ci cioè sono delle sorgenti termali mh, magari se sono ultra fighe mh, magari firmerò qualcosina ma non è detto che possiamo entrare con le fotocamere e tutto quanto perché a Montreal ci sono delle sorgenti termali dove non puoi filmare vabbè. e niente, volevo fare solo questo piccolo update giusto per dirvi cosa facciamo in modo da capire dove andiamo cosa facciamo, eccetera, eccetera siamo appena arrivati Giusto per farvi vedere un po' da fuori, è veramente nel mezzo del nulla. Così, è tutto là, un po' qui. Lowell, non guardate il tuo suit. la flag del Canada. Guardate che bello mio dio, non vedo l'ora di andare là e farmi un pisolino direttamente. Happy. Siamo appena arrivati al nostro hotel di matamata. C'è una mosca. Molto bene. Allora questo è il bagno. Scusate, vi sto facendo vedere prima cosa è il bagno e la mosca. Siamo appena tornati dalle terme, quindi questa è la nostra ultima destinazione, abbiamo praticamente un appartamento, non me l'aspettavo, onestamente dalle foto non sembrava così grande, invece è enorme, abbiamo un terrazzo, abbiamo una piccola cucina qua, abbiamo il letto qua, mamma mia che figata, bellissimo modo per finire la vacanza, qua c'è una cosa con asciugamani, se vogliamo stirare, Questo c'è un tavolo, scusate che ci sono le nostre valigie in mezzo. C'è cioè una piccola cucina, lui si sta già mangiando il nostro calzone di domani shoes, ma le. Questo è il terrazzo Praticamente io in questo hotel ci resterei, non, non mi muoverei più E questo è fuori Siamo tipo su una montagna, una cosa simile, ma dettagli Però guardate che bello Il mio futuro appartamento deve essere così Altrimenti non ci penso nemmeno ad abitarci dietro Mi piacciono un sacco le finestre così allora, stiamo andando a visitare il... You, you're too close, Michael? Il village, you're too close. It's super close. Then can you no. Non è close. St stiamo andando a visitare il Covid, stiamo andando a visitare il set che hanno usato per fare la contea. E ripeto, come tutte le cose che ho ripetuto questi vlog, se avete visto il film Signore delle Nelle, questa forse è la cosa più bella che si stanno Zelanda e l'abbiamo lasciata come ultima cosa da fare, proprio per questo motivo. Io so che mi metterò a piangere quindi per favore se mi Winkie in quel momento che right? mi metterò a piangere, non e non lo vedete, non lo non e poi le a vedere tutto Ma non è che mi metterò a piangere, ma... What? Che cosa è interessante? cosa è che ti mette? Che cosa è che ti mette? Che cosa è che ti mette? Che our um, Hobbiton movie set looking just how you saw it in the films. And there's about 20 to 30 people that hang out over at Dusty Haven. It's their job. They start at 6 o'clock in the morning and they work all the way through the day. So in the morning they'll be doing a bit of mowing of the lawns as it has to happen. Um, and they do it so that uh, it looks pretty but also so that you guys don't have to hear them while you're on your tour they get up early and get rid of all the noisy stuff so on the left hand side the strip of grass was called Animal Kingdom there might have been some animals on the screen the pig that you could have seen, his name was Leroy so is my brother's name, that's uh, no coincidence at all I think now on the left hand side we have what used to be called Base Camp and so all the actors like Sir Ian McKellen, Elijah Wood all of them over there would have just had their little campsites and their trailers lined up against the fence line and they'd come and chill out while they weren't needed on the movie set itself. They also had two large market tents, one for food and the other for hair and makeup and as you can sort of imagine it was one big village out here just while they were filming those sets of trilogies. This is la house di Sam. Oh, Yes, he was the most extra one in the Shire. Oh, my God. You happy? Yes. Allora, we are almost at the end of the tour. It was bellissimo beautiful se siete was a Signore delle You dovete venire you Qua. going to come Well, you got ah, closer. <laughs> Allora, prima lui mi ha fatto delle riprese terribili in autobus e stavo dicendo um, di non prendermi in giro se per caso mi filmerà mentre pia piango O pianto, non mi ha filmato, quindi meglio così per fortuna esiste il trucco waterproof e, e viva uh, però se appunto, se siete fan del Signore dei delle... <ride> questo è veramente il posto più bello del mondo voglio trasferirmi qua e voglio comprare un hobby call anche se non sono in vendita purtroppo e um, oggi... È il 20 di dicembre, quindi è quasi l'ultima dei nostri giorni, perché partiamo il 23 per Montreal. Quindi ho lasciato questa cosa per ultima, perché volevo che fosse l'ultima cosa che vedevo. Uh, lì, can, Green Dragon. Lì c'è Green Dragon, dove andremo tipo, a bere qualcosa. A quanto pare abbiamo un drink gratuito. Uh, gratuito? Sì. <ride> quindi andremo lì. Finire. abbiamo finito lo struttura è durato comunque eh, quasi un'ora e un quarto ci hanno lasciato comunque libertà di fare foto ci hanno lasciato fare un sacco di cose non ci hanno tipo detto dai dai dai, dai su su dovete muovervi quindi ho apprezzato molto la cosa siamo stati un gruppo molto piccolo ed è stato ancora più bello perché dietro di me vedo un sacco di gruppi enormi <ride> quindi va bene così e adesso forse andremo a bere qualcosa e dopo andremo al gift shop dove io spenderò tutti i miei risparmi della vita e lui è molto felice di questa cosa hai capito? è? Do you understand what I Tutto. <laughs> delle altre persone e io ho preso una ginger beer che era quella analcolica What did you take me love? Cider? Mm -hmm. Gojamela. Lui ha preso un sidro, si dice? Cioè sidro, si. Sì. Siamo qua davanti al fuoco. Abbiamo preso i posti migliori del, del, del locale. E lì abbiamo anche il green dragon facciamo tutte le finestre così veramente bellino stiamo lasciando Hobbiton Basta La stiamo andando via voglio trasferirmi qua oggi sarà una giornata tranquilla credo che ritorneremo semplicemente in albergo e domani abbiamo un'altra attività da fare quindi credo che oggi sarà una giornata tranquilla perché forse piove oggi questo è l'albero della festa di Bilbo Ciao Hobton è stato bellissimo. Ah, eh, mi fermo qua in macchina un attimo eh, perché vogliamo andare a mangiare. Scusate se mi tengo gli occhiali, però oggi. Non mi tengo gli Non voglio andare all'Apple by myself, ho già film Devo filmare? stay Ok, scusate se mi tengo gli occhiali, ma oggi eh, non mi sono toccata non mi sono resa presentabile e quindi eh, scusate se mi tengo gli occhiali. Allora, prima volevo raccontarvi di cosa abbiamo fatto prima Perché non si poteva filmare, non si poteva fare foto Va bene così ehm, Vi lascerò magari delle foto prese dal loro sito ufficiale E Quindi siamo andate a vedere le Waitomo Caves Che sono delle grotte, caverne Non so come, non so se, in, in quale maniera si traduca Credo sia grotta la maniera giusta eh, Che praticamente sono delle caverne che hanno dentro i glowworms Okay. Ho, trovato, ho cercato la traduzione di questa roba e me la traducono come lucciole ma dubito siano lucciole perché sono proprio um, dei vermi che, sono, che hanno tipo il culetto luccicante. <ride> la mia spiegazione è molto scientifica vi lascerò comunque il sito uh, della, de, della caverna e della grotta caverna, vabbè, uh, qua sotto così potete andare a vedervi, eh, di vostra, um, cioè vedere voi le foto direttamente vedere anche dei video perché ci sono anche dei video perché abbiamo visto la prima parte è stata tutta. ci hanno fatto vedere tutta la parte della grotta. Eh, ci hanno raccontato che hanno scoperto questa grotta nel 1887. Poi ci hanno messo due anni circa per fare una specie di passaggio per capire dove iniziasse e dove finisse. Um, però uh, è una caverna che. una caverna, vabbè, insomma, ci hanno capiti. È una grotta che uh, ha un migliaio di anni forse quindi è comunque abbastanza vecchiotta ci hanno anche raccontato addirittura che una volta durante una visita uh, dentro questa grotta c'è stato un terremoto fuori uh, e nella, caverna, cioè, nel, nella grotta non si è sentito nulla, assolutamente niente la gente non neanche ha realizzato che ci fosse un terremoto là fuori ed è stato un terremoto abbastanza forte uh, quindi hanno detto che effettivamente forse è la grotta, cioè è il posto più sicuro che esista uh, anche se non lo sembra cioè io sono molto, mh, un po' di ansia quando vado in questi posti uh, sottoterra che non c'è veramente via d'uscita mettiamola così quindi non sono un amante di questi posti però era una cosa che devo vedere uh, è considerato uno dei posti da assolutamente da vedere in Nuova Zelanda, forse l'avevo anche letto su un articolo dei Posti da vedere in generale nella vita Almeno una volta nella vita eh, Non so se rientrava nella top 100 Però so che avevo letto di questa cosa Non era neanche programmato che venissimo a vederla Ma siccome avevamo questi ieri E domani in realtà non abbiamo niente programmato Abbiamo detto vabbè andiamo a fare sta roba E' è stato molto bello a un certo punto Dopo ci siamo messi su una barca Ci hanno messo su una barca e abbiamo fatto il giro della barca eh, del, della grotta con la, con la barca E abbiamo appunto visto sul... Soprattutto quando guardavi in alto C'erano tutti questi eh, piccoli vermi Che eh, messi tutti insieme Sembrava veramente tipo una specie di cielo stellato Ecco anche come loro si nutrono Perché ci sono degli insetti che volano Pensando che questo ehm, Questa parte che sembra un cielo stellato Sia effettivamente una via d'uscita Quando in realtà non è così E i vermi se li pappano per bene Quindi questo è un po' come funziona il loro <ride> Il loro mangiare ehm, Però So che okay, non davano il permesso di filmare, di fare foto, va bene così, ma credo che non, avrei neanche, non sarei neanche riuscita a fare effettivamente delle foto e dei video decenti per farvi capire effettivamente quanto bello fosse là dentro, quindi secondo me è una cosa che va vista che va vista nella vita reale anche perché non ho una fotocamera così fica da poter fare delle foto dei video perché era comunque tanto tanto buio non vedevamo niente l'unica luce erano veramente solo questi, questi, questi vermi luccicosi ecco li chiamerò vermi luccicosi perché non so se c'è una parola esatta di tradotta la cercherò dopo ma come vedete ho, ho trovato lucciole quindi non credo siano lucciole però perché sono due cose completamente diverse quindi abbiamo visto questo, è stato veramente molto molto bello, mi è piaciuta tantissimo come esperienza um, È una delle cose più belle che ho abbia visto qua in Nuova Zelanda, eh, dopo Hobbiton, perché Hobbiton è la cosa più bella che esiste al mondo in generale <ride> così. Adesso andiamo a mangiare, non so se faremo qualcosa oggi, domani è l'ultimo giorno qua, sono molto triste eh, Quindi probabilmente staremo all'hotel, eh, faremo le valigie Uh, e poi uh, lunedì abbiamo comunque quasi tutta la giornata Quindi faremo la strada per andare a Auckland Riporteremo la macchina indietro uh, E andremo all'aeroporto E abbiamo anche là, abbiamo tutto il volo di ritorno a lungo come quello di andata E in Canada in questo momento ci sono meno 30 gradi E con questo detto tutto Mentre qua ci sono almeno... Oggi fa molto caldo Oggi è forse la giornata più calda da quando siamo arrivati quando Ci sono forse... How oh, many degrees are today me 25, 26. Yeah. Forse sono 25-26 gradi uh, Si sta benissimo perché non è un caldo affoso um, Quindi si sta veramente bene anche è anche vero che è l'inizio dell'estate per loro Quindi il 21 di dicembre per loro è, è iniziata l'estate da qualche settimana ecco, Quindi per loro non è ancora troppo caldo Ma va bene così tipo se, Credo sia il periodo perfetto per venire a viaggiare E basta Quindi adesso vediamo se faremo qualcos'altro oggi Altrimenti... Um, il vlog probabilmente lo finirò domani Sì, domani magari dirò qualcosa per concludere Se facciamo qualcosa alla fine Però volevo raccontarvi questa parte del, della grotta Ed è una cosa che Se per caso programmate di venire in Nuova Zelanda Dovete assolutamente vederlo Alla fine Siamo tornati verso il nostro hotel E abbiamo visto che c'è My love Abbiamo visto che ci sono delle Cascate da vedere Abbiamo preso uh, il tragitto di un'oretta, quindi non credo che arriveremo in cima, però è un tragitto comunque abbastanza lungo visto che sono tipo le sette e mezza di sera, non ci avevamo pensato potevamo farlo domani visto che domani non facciamo niente, però vabbè, visto che eravamo già di passaggio abbiamo deciso di farlo sperando di non perderci, però visto che comunque qua è estate, c'è luce fino a quasi le dieci quindi è una cosa che mi mancherà tanto quando tornerò in Canada, poco ma sicuro. Survived the struggle went for a little bit of a shower to get some water. Tell me about your experience down. Ah. Allora, siamo venuti a fare questa cosa e è stata più lunga del previsto. È stata più lunga del previsto devo urlare, a quanto pare, perché c'è il rumore dell'acqua. E abbiamo lasciato la bottiglia d'acqua in macchina quindi stavo crepando di sete. Ma a un certo punto mi sono buttata sotto un muschio dove cadeva l'acqua, quindi mi sono bagnata tutta per bere e comunque non mi sono disettata bene a per prescindere però noi ce l'abbiamo fatta, in realtà puoi andare ancora più sopra di così perché dura un po' di più, però siccome è anche tardi magari torniamo domani, ma no, non credo di doverlo no? no? ok, no quindi uh, sì quindi sono molto no, no. <ride> malofa shoes, my shoes, my shoes. <ride> però si sta bene almeno non ho caldo no. siamo appena tornati nel parcheggio e c'è il tramonto c'è il, so il cielo che è rosa non si vede molto nella fotocamera da quel che vedo però è bellissimo Ciao a tutti, allora scusatemi le condizioni in questo momento, stiamo preparando la valigia per ritornare e io mi devo lavare, mi devo seriamente dare una risciacquata, mi devo lavare, devo finire, abbiamo quasi finito di preparare le valigie. adesso è il domenica sera, quindi siamo il 22 di dicembre, domani è il nostro volo, ce l'abbiamo domani sera alle 8 di sera arriviamo a Montreal che saranno ancora, sarà ancora il 23 di dicembre una cosa come le 9 di sera, però in realtà ci facciamo un viaggio di 20 ore, semplicemente non perdiamo tempo, come invece è successo all'andata, che siamo partiti da Montreal venerdì, siamo arrivati a Nuova Zelanda di domenica, e mh, niente, volevo dire che oggi non abbiamo fatto granché, siamo andati semplicemente a fare un giro. Scusate, lo spiego un po' sporchino, ma siamo andati semplicemente a fare un giro uh, vicino a una spiaggia. Uh, faceva molto caldo quindi sono un pochino tipo messa male per questo motivo perché quando fa troppo caldo io perdo un po' l'energia quindi in realtà sono molto contenta ho scelto un periodo perfetto per venire in Nuova Zelanda proprio perché non ha fatto né troppo freddo né troppo caldo tranne i primi giorni che ha fatto mm, un po' freddino eh, però era anche la città che era molto, molto al sud quindi fa più, fa più freddo là uh, però oggi fa un pochino caldo quindi <ride> non sono proprio la migliore persona da avere a che fare quando fa caldo e niente volevo semplicemente chiudere questo vlog eh, dicendo che eh, questo viaggio ci è piaciuto tanto siamo veramente contenti è stata una pausa che ci ha fatto bene sia uno che l'altro, lui è molto fortunato perché adesso noi torniamo in Canada e lui ha altre due settimane di ferie adesso perché la scuola è giustamente chiusa io invece torno al lavoro subito non me va Uh, e niente spero che questi vlog non vi abbiano annoiati troppo questo è l'ultimo quindi uh, probabilmente da gennaio ritornerò a fare i miei soliti video se avete richieste come al solito fatemelo sapere uh, spero appunto che questi video un po' in questa nostra luna di miele vi, abbiano, vi siano piaciuti so che non ho fatto i vlog più pazzeschi del mondo nel senso che non, non mi piaceva stare tutto il tempo con la telecamera addosso quindi eh, filmavo un po' quando mi ricordavo di dover filmare, cioè che youtuber professionista sono, um, e niente, basta, uh, non vedo, in realtà anch'io, non vedo l'ora di ritornare a fare i miei soliti video nella cameretta, dove posso controllare luce, volume, cose <ride> rispetto invece a questa, dove oh, ci sono state delle scene piene di vento. <ride> e niente, spero solo che il viaggio di ritorno sia decente come quello di andata, siamo arrivati, mi manca la mia gattona, quindi non vedo l'ora di rivederla, e basta quindi se avete domande, anche se avete domande su questo viaggio fatemelo sapere, magari faccio un video a parte eh, noi ci vediamo la prossima volta ciao e buone feste se vedete questo video, non so quando lo pubblicherò ma forse sarà vicino alle feste quindi buone feste, buone vacanze a tutti eh, mangiate tante verdure eh, siate buoni, spero che riceviate tantissimi bellissimi regali fatemi sapere cosa avete ricevuto eh, e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao